Io non mi so spiegare, perché mi vuoi lasciare, ti amo per davvero, te, te lo giuro, ti prometto, sarò sempre un angioletto. Gli altri marinai combinano sempre guai, delle donne nuori strezzano, si, si divertono, si nascondono, non sono come me. Sono son belle sospende, la colpa non è mia, mi sorprendo te lo giuro è stata sola magazia, è una giapponesina, è bella come il sole, te lo giuro sul mio nome. parlo italiano